Ciao a tutti ragazzi Noi siamo Dynamite E Marco 007 E questa è la prima puntata di Kirby Star Allies Allora Vabbè qui eh, ci dice mai mai mai. I personaggi del primo DLC mm -hmm. Trio Marx che, che non chiameremo sì. mai Mark Non perché Scusi gli amici di sogno. Sono, ci sono sei amici di sogno. Perché il trio conta come tre, suppongo. No. Sei amici okay. di sogno. Perché ah, sì, sarebbero vabbè. Cinque, se è sì, ok uh, Puoi chiamare gli amici di sogno nel palazzo dei sogni nella modetta storia. Forma la tua squadra da sogno, tutto il sogno. È stata aggiunta una nuova immagine commemorativa. Oh, ce ne sono nove, Riuscirai a completarle tutte? No. Sì. <ride> Io ce l'ho fatta. Vabbè. Comunque, questo è il primo episodio di Kirby Star Lace, come dicevamo, e um... l'abbiamo iniziato perché fa tante views. <ride> e vabbè, <ride> noi lo stiamo registrando prima ancora di arrivare a metà di Paper Mario. Ma scusa un attimo. Eh sì, perché abbiamo finito uh, Mario, Mario, Mario Bros. quindi niente, lo caricheremo già quando Marco finirà di caricare i video di Mario. Ho già messo... Ho messo un messaggio nella community oggi uh, di, che dice: D'ora in poi uscirà un video al giorno. Però potrebbe anche uscire di notte. Ah, wow, eh sì, Va quindi bene. non preoccupatevi. Va bene, quindi iniziamo sì. subito, senza perderci in chiacchiere. Nel frattempo, stiamo collaborando usando solo un personaggio. Wow, Undertale. <ride> <ride> No, non lo porteremo. io Eh sì, perché non si... Non ancora lei Cioè, finché non avremo della trattatura decente E fino a, eh. fino a... quando lo metteranno nella Switch Poi io lo comprerò e lo metterò no, Ok, basta La farfalla <ride> Spoiler boss finale No, non è vero <ride> Lo sanno tutti che bo il boss finale è Kirby. Kirby con le mani di testa. <ride> ok. Oh no! Quella è l'anima di Sense! Chi ha ucciso Sense? Poverino! E adesso lui ha assorbito l'anima. Uh, Vedi Marco, devi aggiustare l'inquadratura, <ride> che forse spostando la verità. Ok, non posso... Ho fatto il meglio che posso senza sfigurarvi tutto, quindi... La farò così. E niente, Kirby parte a una nuova avventura per mangiarsi tutto il cibo che Odia hanno rubato. Sì, per, per qualche motivo. Mondo della pace, Dreamland. Ok, ora... E lodezza a Kirby. Vai, vai. Perfetto, sto con... io sto muovendo mentre lui può saltare. Eh, cambia pagina. <ride> è vero. Giocare con gli altri. Ma basta fare controller. No, non controller. Ok, clicco prima io. Perfetto. Ok. Tutto pronto. Ah, questo è il nostro primo let's play su Switch. ah. Uh -huh. Evviva la vita! Lui, lui ha detto che appena avremo disponibile il palazzo dei sogni userà Marx Perché è il mio personaggio preferito. E perché è overpower. Anche okay. <ride> <coughs> perfetto, iniziamo. Lui ha spoilerato il palazzo dei sogni. Vabbè, l'ha spoilerato già la, la, la, il coso lì. Ah, è vero. In effetti, le, le persone che hanno appena comprato il gioco con la versione 2.0 dicono. Palazzo di sogni, immagini, amici di sogno eh. no. Ah, ti ho rubato la spada Come nella demo A me. Vabbè, inutile spiegarvi tutto perché l'abbiamo già spiegato nella demo Inoltre lo sanno tutti come funziona Purtroppo eh, sì. le cazzine adesso non le, possiamo, non le possiamo saltare Anche se l'abbiamo già vista Oh, che cosa fa questo tastino? Oh, un cuoricino, Kirby è. La dema hai detto. Che cosa farà Kirby con un compagno che se ne sta in pancione? Adesso si ama, oh che carini. Perfetto, no, adesso Sharp Knight è diventato inutile. Possiamo buttarlo nel cassonetto dell'usato. Come si dice? Gli alleati usa e Jetta. In questo gioco ci sono. Io naturalmente no, ho... ho io, fanno... io non voglio usarlo come compagno, ma assorbo la sua vita. Se non è extra, mostriamo quella cosa che io ho fatto con le foto. No. Tanto so. per questo... Ma perché no? Ah, anche in questo gioco c'è una veletta estra Più o meno, non è vero comunque. Appunto. C'è soltanto la guest star. Oh! Che cos'è? La ospite. ospite oh, oh, stella oh, o, opsti, oh, ospite, ospite d'onore. Gli ospiti d'onore. Verrà metà Metanoite a mangiare il pollo con Kirby. Mm. Uh, spoiler, finito oggi stiamo spoilerando troppo, voglio esserlo io visto che c'è un altro sharp. ok dependo e game the fire naturalmente in questo gioco si possono mischiare le abilità e lui, la... lui ovviamente mi brucia i piedi e diventa l'ama al dente l'ama al dente gli ho dato io la abilità ah. ah di io no io ho fatto io lo scatto prima di te. Ora stiamo speedrunnando Dai che dobbiamo prendere pure il collezionabile di questo gioco Hai ah. distrutto tu ah. hai lasciato una bomba Ah è vero, tu non sei il è una bomba. bomba Adesso che ci penso lo voglio essere Quindi give me your ability non puoi fare così. Il mio morbido. non give puoi Non No. ehi hey, hai Come l'ho preso? Non lo so come l'hai preso. Ehi hey, bomba, bomba. Bomba. bomba. Ah. Stavo dicendo... tanto tempo fa. Un giorno. Che, uh, Naturalmente io ho il Joy-Con joy blu perchè questo Joy-Con non sa correre Taglio! Un job! Puoi okay. fare tutto il lavoro e cp Perchè tanto questo gioco è easy peasy game, you power! Quella ah, spada ti tolge! un diciamo, Knight non lo vuole, il potere Comunque le, le cazzine dei, dei poteri si possono saltare, non avete visto Fua. Make your power C'ho una palla addosso... E cioè, perché ne ho non... tirata io. Oh no! Oh no. Dado Pagos! Allian... No, no, io non li compro i danni, li pago soltanto. Cheat, <ride> pa pago Dados. Dato <ride> give me your power e io volevo dado Pagos! Dato Pagos! Non chili. That's a chill bomb Chill bro Dado da Pagos dice a sua madre Io da grande voglio essere un chilli. Ma Dado Pagos Non sarai mai un chilli. Nessuno è mai diventato Io diventerai, lo diventerò Diventerai un Pagodagos come tu fa <ride> no, Forza fai il me... lavoro sporco Voi ci più Io <sussurra> Tieni, i ti da una bomba. Che le vuole? Bombe io gratis, ce l'ho! Bombe gratis! Comprate le bombe gratis! Ora guardate l'aspiro gelato di... Ciao. un... un... attimo! Fate spawnare i nemici! Ma io take this! Perfetto, tirate una bomba prima di prendere la mia blu. Dai! Corri, corri, corri, corri, non ci serve a nulla. Perfetto, il primo livello è finito, ci abbiamo messo 3 minuti. Yeah. No, 10 minuti, ok. Iniziamo. Jump vincerà la mia squadra. Abbiamo vinto tutti e due. Fari merito, la cosa peggiore che possa mai esistere nelle competizioni mm -hmm. abbiamo sbloccato tre immagini perfetti i tasselli iridati de... de... o come si chiamano iride vabbè vanno sempre a finire nelle figure cioè negli spazi rosa negli spazi rosa <ride> Perfect. E gli altri, gli altri puzzle non possono occupare gli spazi, Rosa. E nemmeno quelli, quelli tasselli di dati non possono occupare gli spazi. Ma è, come, vedete abbiamo, abbiamo... Eh sì, come vedete abbiamo completato al 100% il livello. Perché ci sono tutte le icone, cioè l'abbiamo completato perché c'è il cuore e poi abbiamo preso il tassello, quindi... Invece qua non né il cuore. Né il... passello né qualcos'altro. Eh. Che mm. non mi speriamo perché tanto ormai. Perfetto, ciao Ability. Game your water. Io sono no. diventato un tizio. Sei diventato me. Ah. your oh, water. Oh, io voglio water. Mi dispiace. No. Se impossibile. Se t'unpossible. Si No, così parlano in francese, gli inglesi parlano, se tanto possibile. Ah, ok, scusa. No, ok, ok. Ah, ai dio, ai dio. No! è la bomba. Sono più veloce di te. Non è entrato io quando hanno ripreso l'abilità acqua e non l'abbiamo mai detto. Ah, uh -huh. perché prima l'abilità acqua era uno scarto. Sì. Chissà perché non piaceva nessuno. Aspetta, gioco. non trovo In realtà era la preferita di tutti l'abilità acqua. Eh no, perché non l'hanno rimessa negli altri giochi? Perché in Planet 8 hanno messo Poison. Perché hanno messo Poison? Perché Poison? Il power secondo me è più bello uh, abbiamo lasciato la lampada accesa mi sa che così si migliora il siamo davvero stupidi si, oh, è no. si è migliorata un casino la grafica va bene no. eliminiamo il giro io grazie che me cioè tu no eh, appunto dammi io non ho manco le mani e quindi non c'ho niente e diventi il corling e il aspetta mi sono io più veloce dove oh. sono? Ah, eccomi. Destroi! Alza! Alza cosa? A mano, al cielo. Sulle mani? No. Alto là e su dove? Alto qua il sudore. Non faceva niente. Eh? Non faceva niente. Devo svoltare. Di là. E non di qua. Cheat. Per Noi non usiamo cheat. Qua consigliano di usare cheat, ma noi non lo usiamo. usiamo siamo trasportati. Intanto se, se non ti spada c'è ancora le lettere Eh sì, anche... Che neanche mi si Eh sì, perché... Eh sì che lui è frasgrano eh, scusa madre. Marco sempre questa cosa, cosa ci penso io io voglio essere Cillo e allora Cillo e perché? perché ma veramente ti davo acqua no io voglio essere e vabbè chill. allora mi prendo roccia io. Wow. no non ne voglio quali Quelli sono pali? Davvero? Sono ceppi. Per me sono ceppi. Per me sono, per me sono ceppi. Qua, questo lo puoi fare con anche.. No, no, no, provo a non farlo senza, si sì, si può fare. Mm -hmm. Si può fare. Guarda. Un attimo. Perché devo correre. No, no. Ma ci provo un attimo uh -huh. un attimo l'ultimo no io volevo capire una cosa perché hai to hai, hai rimosso l'acqua acqua, acqua e lo piaccio quello che è L'ho torta per dimostrare cosa. Questa cosa. che non ha che funziona. una volta ci sono riuscito si si si è vero è vero che non ci sei riuscito ma oh, è vero che ci sono riuscito, non abbiamo neanche fatto notare uh, le, gli easter egg che fa il, il coso. Uh, tipo Kirby. Vabbè sì, tizi! ci sono sempre stati nei, nei giochi di easter egg. Sì, però qua ce ne sono di nuovo. Tipo questo. E Kirby. E' il blocco di Mario. Ah, guarda, po possiamo ruotare. No, ti posso ruotare di 360 gradi. Sì, ti di un alla volta. Eh sì. Vabbè, non ci interessa comunque. Allora, vediamo ora. Mini boss. No. Mio. No. It's the festival No. No. No. No. No. No. No. No. No. Io, io non l'ho usato no. ora questo tasto qui che c'era nel licore che cosa farà? uh palazzo dei sogni ok questo qui era obbligatorio da premere, comunque. Non è vero sì. ah si sì, è vero per disbloccare pure il passaggio quando è game over cioè mai chi è yeah. ah che bella luminosità. So noi abbiamo già 16 vite quindi Non see. ci interessa il game over Ah, davvero? Abbiamo già 16 vite. Sì. Io ho okay. finito il gioco e ne avevo 200. Ho vinto. Non è vero. No, no, hai detto pareggio. Vabbè, abbiamo vinto noi lo stesso. Bonus di squadra. Dra. No, bonus di... Quando vuoi, eh. Quando vuoi cosa? Devi dire Dra. No, tu hai detto bonus di e basta, quindi io devo dire squadra No, perché non no. Perché non mi andavo? Ok, basta. Pensavo che tu fossi morto mentre lo stai dicendo. Certo, funziona proprio così. Ecco, nuovo livello. Scusa, perché non prendi le stelline che stanno lì? Perché non ci servono? Eh, le prendiamo comunque. Sono vite. Personaggi leggendari. Perché non aggiungono Magolor? D Beh, hanno aggiunto d'oro cioè. Ops! Che cacchio peccato, fai? Che peccato! Ops! Secondo me il mago loro lo aggiungeranno! Usciamo! Ora! Palazzo sì. dei sogni, sei pronto Marco? Elimina! No! Ah. Lo devo prendere io la scelta dei sogni comunque! No! E così mi trasformo io! Mio! Vado oh. a prendere io lo scettro Possiamo reclutare un personaggio Quando feriamo lo scettro Prendiamo E per chiamare un amico di Sonia Ok, oh, yeah, io sono con... Prendi Mark Eh sì La roulette si ferma anche da sola Quindi vi dà un personaggio a casissimo sì. Ok, ciao Mark io A me piace questo soprattutto perché... Perché possiamo lanciare le bombe, siamo fratelli di bomba. Ah, guardate. Eh, yeah, disastro ambientale. Anche io. Vai. Tuoni e l'angio e fulmine. Che poi Ma... lasciamo pure il segno, guarda che sporcizia. Che, che sporci. sporcizia. Ok, si può accedere a un palazzo dei sogni ogni volta che si completa un livello. Oppure che si muore, mi sa. Mi sa. No, no, anche se si muore. L'ho provato io. Vabbè, comunque. Usare vedi? Eh sì, Usarlo sì. devi superare un livello. Bene, vedi quanto stiamo? E... 20 minuti, quindi facciamo 4. Poi nel caso poi si vede se ne facciamo un altro ancora. Comunque, uh, se, se non lo sapete Mark viene direttamente da Kirby Spanpai. No, volevo io, io, Man. No. E Kirby Star Ultra. E Kirby, la stoffa del Kirby. No, veramente non esiste in quel gioco Kirby, la stoffa del Kirby Comunque Kirby Star Ultra è un remake di Kirby Spam Pack E Ma dai, smettila di uccidere i personaggi Quindi possiamo I dire che know. è apparso solo in Kirby Spam Yu. Ed è il boss finale Sì, va bene Se state Vuoi... giocando quel gioco, siete, siete uh, vintage Vai, e siete... prendi No, io sono Mark Infatti, stai attento a non prendere sono un personaggio leggendario! Uccidiamo... Lui si tiene la, la prima abilità che ha preso, quindi prendiamo lui. C'è la seconda di lui. Yo-Yo... Yo-Yo Man! Perfetto. Cos'hai fatto? Ho fatto questo! E basta. Yo-yo! È bellissimo saltare così con Marx. Bellissimo fare il, il salto lunare con lo yo, yo. Lunare così si chiama? Non lo so. Mark! E comunque Mark mi piace anche perché è l'unico Marx! Marx, non bisogna chiamarlo Mark! Chiamarlo. Mark non esiste! Non esiste chiamarlo Mark! Perfetto, qui servono almeno due persone per aprirlo! per aprire la porta comunque uh, uh, stavo per dire Marco Marco Marco mi piace perché è l'unico personaggio con cui posso Posso, uh, posso correre. correre ecco perché con il pallone è più facile e non e mi muore anche, anche volando hey Nuova! Cosa? Cosa? Cosa? Comunque... Voto dire che ero là non giù per una collina, secondo me. Uh, violenza! In effetti si, si fa... Oh, prendi una! Vieni qua! Vieni adesso! Togliamo il tizio. Togliamo l'eo. Gimme your power. Perché è inutile, secondo me. Cioè le perso i, i personaggi più inutili okay, sono ho gli elementi, qui. perché quelli che danno gli elementi, cioè tipo Guadal D, Fiammele o cosa del genere, non un elemento. Eh... E dopodiché puoi eliminarli e sostituire, andare tu elementi. Non okay, sarebbe. ora niente. correte. Correte perché sì. You know? Come quel Guadaldi, correte, però oui. non suicidatevi lui, lui ha, ha bevuto un po' troppo, capito? Mai bere, mai un po' troppo, ok? Sì, bevete solo un po', soprattutto se l'acqua è ghiacciata. Non bevete piano se l'acqua ghiacciata. <ride> Appunto, che potreste morire di, di mal di culo. nei Oh, voglio Mars fuoco, se no mi sento più. Ehi, hey, what is? Ok, Mark, che piccola? Dai, accendi. Mark, Ma lo accenderei io, tu entra nel canale. Ok? Ho dato un bacino a tutti. Appena salto, mi.. Si teletrasporta. Salto io. Esci. Io. Io. Io. Io. Tu non puoi andare niente. Guarda, ti teletrasporta indietro. Corri! Mia! quel pulsantino che farà questo pulsante abbiamo attivato il livello extra che faremo dopo il boss Ah <totiposanica> <totiposanica> accetti? che ti è fiamme Leo? poi di trasgressivi. Io avevo perso l'accetto, poi un po' di tempo fa. poi l'avevo senza l'accetto. E poi l'abbiamo ritrovato nella cesta di Giuffo, sorella piccola. Eh vabbè, tanto bravo! Dobbiamo, tanto bravo. Dobbiamo, tanto bravo. No, non possiamo tornarci! No, non possiamo tornarci! Sì, ne abbiamo, no. E gli abbiamo potuto prendere un altro tipo... <susurra> Oppure Enrique è morti. <ride> <No, ride> Volevo dire Enrich No, voglio Mark. Huh? Huh? Lo sai che mi piace Mark? Marx! Marx Non è un Marxiano! Perché no? se aggiungi O, cosa diventa? Marx. <ride> no, Marco! Che è il nome di, del mio migliore amico Cioè se stesso? Sì <ride> Proprio con il K pure c'è cioè scritto ma è scritto Mark Comunque questa volta ho vinto io il mio Sì, non sì, okay. Lui è triste Non sono triste, ho cliccato subito, lo so, ho sbagliato Perfetto. Ok, andiamo Controla. al salone di bellezza Controlla quanto siamo? Siamo a 26 minuti. Comunque, al prossimo... Torniamo al salone. Possiamo vedere già la ricona del, del prossimo livello? Escludendo qualcuno... che okay, è il livello boss. boss. Eh, perché c'è una figura ombrosa. Che conosciamo oh. già tutti. Non è vero? A chi sembra? Secondo me sembra Carlo Craco. Eh, anche a me. Comunque, davvero, la conosciamo tutti. Ah. Uh -huh. Carlo cioè Quattro. chi è che non vede MasterChef? Ah. No, lo devo prendere io. Mi raccomando. Te, guarda, c'è quel tizio alla ferro. No, no, no. no. Master. E poi scrivici sopra. Yeah. Per yeah. mettere like a scala. Piano, Alzo lunare. E con questo finisce. Quindi quanto vedi quanto serve? A 26 minuti! Se eh, facciamo un altro livello è più, è più. del.. Ah, è vero qui i livelli boss non sono solo il boss, sono proprio un livello. Eh appunto. Ah, allora niente, quindi. È Ma questione... lì c'è un altro livello! E eh, c'è il castello di King. Del... Secondo me ci sarà giovanni Knight, il capo del Team Rocket! Perfetto, quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao a voi che vi chiamate capo del Team Rocket. Ciao, Giovanni.